Sì Presidente, io ringrazio intanto il Consigliere di Palma per eh, avermi dato l'opportunità di esprimermi in uh, dichiarazione di voto, ovviamente rappresentanza di tutta quanta la maggioranza del Movimento 5 Stelle. Rimango un po' sbigottito ovviamente dal, dall'approccio delle forze di opposizione su una delibera che ovviamente eh, diciamo, dà la possibilità eh, appunto di garantire alla capitale un. ...servizio imprescindibile sul tema dei rifiuti, perciò in questo caso ovviamente parliamo di, di centri di raccolta. E potevo forse comprendere eh, diciamo, eh, come dire, la, mh, il muro da parte di, di, di opposizioni, forse eh, su, su temi ovviamente più politici, ma qui stiamo parlando ovviamente di un tema prettamente eh, diciamo, di servizio alla, alla capitale. Perciò non, io credo che mh, appunto, temi del genere non, non abbiano colori politici o non abbiano comunque bandiere politiche. Eh, credo invece che il, il tavolo tecnico coordinato dall'ingegner Botta sia stato un tavolo invece eh, attento rispetto ovviamente al commissario Tronca che insieme ai municipi, ovviamente sempre facendo riferimento al tavolo tecnico eh, ovviamente con, eh, con l'ingegner Botta eh, ha interloquito più volte con tutti i municipi io eh, ho avuto anche la possibilità di, di partecipare a delle riunioni ovviamente operative perciò quando sento parlare di una mancanza di condivisione eh, devo smentire in modo categorico ovviamente le opposizioni perché comunque eh, c'è stato un confronto durato per anni perché ovviamente sono state eseguite delle istruttorie attente sul il territorio eh, capitolino e non sono ovviamente eh, d'accordo, anzi eh, mi dispiace che l'opposizione attacchi anche eh, l'assessore Ziantoni che eh, sin da subito si è messa eh, a eh, trattare... Eh. Eh. Diago. Eh, eh, un ecco, grazie consiglieri, spegniamo i microfoni. Prego consigliere Diago, continui. Sì, Presidente, no, stavo ultimando ovviamente. E sin da subito, insomma, ecco, l'assessore la, Enziattoni ha preso in mano una, una delibera, insomma, che ovviamente doveva essere presentata in Non la sentiamo più consigliere, almeno io. Le invece eh, dà un impulso forte per la realizzazione di altri 17 centri di raccolta, ovviamente eh, mi dispiace, ecco le passate amministrazioni su questo, a parte i 12 centri di raccolta che hanno lasciato la capitale, insomma mi sembra che non abbiano fatto alcunché, perciò mh, io speravo ovviamente in un approccio diverso, visto che anche la maggioranza insomma, è andata... Eh, ovviamente incontro al, alcuni emendamenti proprio per dare un servizio importante alla cittadinanza, alla cittadinanza invece qui ovviamente si fa sempre un discorso di carattere politico. Io ringrazio il lavoro dell'ingegner Botta, ringrazio i vari municipi, ringrazio ovviamente l'assessore Ziantoni insomma, che eh, diciamo ha dato eh, con forza e con determinazione un, un impulso a un tema che è cruciale per questa cittadinanza e, va, e ostacola anche ovviamente i famosi zozzoni che comunque eh, deturpano la nostra capitale. Perciò, insomma, un servizio efficiente, importante e risolutivo, ovviamente, anche al tema ovviamente, eh, del rispetto, del rispetto dell'ambiente. Eh, perciò, voteremo questa delibera convintamente favorevoli e la commissione ambiente insomma sarà sempre attenta e vigile ovviamente per ascoltare i municipi e i territori. Grazie Presidente. Grazie a lei.